Siamo in onda, sì, siamo in onda, perfetto. Allora, io oggi voglio parlare di un tema molto delicato. Eh, parliamo di vaccino, covid, green pass. Perché vogliamo parlare di questo? Non per eh, dire se bisogna fare o non fare il vaccino. Questa è una libera scelta, ognuno è libero di decidere. Ma voglio fare una denuncia a chi specula sopra queste cose, perché le truffe esistono, le, ne abbiamo viste su Facebook, ne abbiamo viste su Instagram, le vediamo eh, su Amazon, le vediamo su YouTube. Ci sono tantissime truffe. In questo caso ci ritroviamo eh, davanti una truffa del Green Pass. Sì, c'è la truffa del Green Pass. Ebbene sì, perché al momento il Green Pass è molto più difficile eh, ottenerlo perché molti di, di quelle persone che non hanno voluto fare il vaccino prima adesso si ritrovano a dover fare un bacino, oppure a non dover fare un vaccino, e comunque essere bloccati perché dal 6 agosto metteranno questa legge di dover avere il green pass per entrare, bar, ristoranti, eccetera, eh, la gente si ritrova in difficoltà. Quindi cosa hanno... Inventato, hanno inventato la truffa del Green Pass io volevo portarla infatti subito sul canale per avvisarvi di, questo, di questa truffa visto che molto spesso abbiamo parlato di questa truffa quindi se volete mh, sostenermi, sostenere il mio canale potete iscrivervi e lasciare un commento di cosa ne pensate, di, dei green pass, di cosa ne pensate, delle vaccinazioni, cosa ne pensate voi in generale, anche delle truffe. Quindi io comunque vi rispondo sempre, ho risposto sempre a tutti, nelle ultime truffe dell'iPhone avete veramente commentato tantissimo e io a tutte le domande ho dato una risposta, eh, perciò se volete fare lo stesso potete farlo qui sotto nei commenti. Allora, andiamo a vedere in dettaglio che cosa è questa truffa, perché io adesso accederò a Telegram. Ovviamente io eh, oscurerò le immagini perché non voglio fare né pubblicità né voglio indurvi ad andare a cercare questi canali. Però è un bene che io ve lo faccia vedere. Allora, entrando su Telegram, voi adesso lo vedrete qui, vedrete il mio schermo. E vado adesso a, a cercare eh, questo, questo canale, eccoci qua. Qua parla se avete bisogno di Green Pass con QR code attivi reali Affidatevi agli unici in Europa ad avere questo servizio Maggiori informazioni andate su Join Chat Poi dice tutto il resto è truffa eh, Tutto il resto è truffa, parliamo di truffe Voi ai danni dello Stato Quindi voi siete i truffatori Ma noi adesso andremo in questa chat Vogliamo vedere fin dove si spingono E cercare di capire Se è possibile richiedere io non lo voglio richiedere perché io il vaccino l'ho fatto perciò il green pass ce l'ho quindi non, non mi serve una cosa del genere quindi andiamo a vedere vediamo fin dove riescono ad arrivare perfetto il 25 luglio hanno inserito questo questo annuncio green pass covid 2019 costo del servizio green pass digitale 100 euro green pass cartaceo 120 euro e ci sono molte richieste da nuclei familiari, quindi ci sono delle, delle scontistiche, secondo loro, 300 euro, 350 euro per 4 familiari, bla bla bla, 500 euro. Okay. I nostri Green Pass sono documentati regolarmente e rilasciati dal sistema sanitario europeo. Sono pertanto documenti reali. Ecco qua, dobbiamo entrare in chat con questa Veronica Tranelli. <ride> Tra l'altro Tranelli, è una truffa, è un tranello, vedete un po'. Comunque, entriamo su questa Veronica Tranelli. Andiamo in questa chat. Disponibile dalle 11 alle 22. Perfetto. Adesso io scriverò salve. Perfetto, io ho scritto salve, ho letto del Green Pass ma è davvero reale. Vediamo cosa, se rispondono. Ecco, è andata in linea. Attendete. Ok, mi è stato subito inviato un messaggio. Quindi questo è un bot, perché è stato inviato subito questo messaggio, se sono interessato ad acquistare, perfetto, ho scritto vorrei un, pass, un grand pass digitale solo per me, voglio vedere quanto tempo ci mette, perché più o meno 30 secondi abbiamo calcolato, probabilmente 30 secondi, in linea, ha letto, sta scrivendo, costo di 100 euro, ok, bitcoin o ethereum, ecco perché questo già... No, non ho criptovalute, gli dico, ok mi sta rispondendo, vediamo, Paypal, Sì. Ok, io ho scritto, lei mi ha chiesto se, vole, se avevo delle criptovalute, perché quelle non sono rintracciabili, perciò eh, il pagamento non è rintracciabile eh, Ho Paypal, mi fa se ho Paypal, io ho scritto sì, voglio vedere, adesso probabilmente mi dirà invia questi soldi a Paypal Vediamo se mi scrive così, ovviamente io non gli manderò questi soldi perché non è proprio una cosa, una cosa legale. Ok, ho provato a riscrivergli perché non so cosa non mi sta più rispondendo, eh, non ha più letto il messaggio, speriamo che mi risponda, se no comunque possiamo concludere qua perché già mi viene il vomito a pensare di queste persone che fanno queste, queste truffe. Ok, ho dovuto staccare la telecamera perché comunque non mi sta più rispondendo, non ha più visto i messaggi. Non lo so se possa aver capito qualcosa, non lo so. Bene, possiamo chiudere qui questa chat schifosa. Perfetto, quindi io quello che vi voglio dire è che questa è una truffa. Perché l'unico Green Pass eh, ufficiale eh, al momento sono i QR, quelli quadrati, quei simboli, tutti i simboli quadrati per chi non conosce il QR, ma più o meno tutti lo conosciamo, eh, quello è il vero Green Pass. Eh, quando vanno a fare una scannerizzazione, vanno a vedere i tuoi dati, quindi il vero Green Pass lo puoi ottenere solamente facendo il vaccino. Prima dose ricevi un Green Pass per la prima dose, il secondo, la seconda dose eh, ricevi il Green Pass ufficiale del completamento del, del vaccino quindi l'unico modo per poter ricevere un green pass è questo non affidatevi a questi canali telegram non andate a pagare quel green pass totalmente illegale se vi beccano sono multe grane e probabilmente c'è la denuncia e andate nel penale quindi state molto attenti non cadete in queste trappole in queste truffe mi raccomando rimanete sintonizzati perché io periodicamente scovando altre truffe le inserirò nel canale, oltre al mio canale di tecnologia, di tante cose, la tecnologia fa parte di queste, queste cose perché le truffe entrano dentro la te tecnologia, quindi dobbiamo assolutamente difenderci, quindi, eh, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e visto che non abbiamo ricevuto di risposta eh, su Instagram, se voi andate a iscrivervi nel mio canale Instagram inserirò un video eh, della risposta, vediamo se riusciamo a fare qualche cosa, riusciamo ad avere qualche informazione in più. Quindi questa è diciamo tra virgolette una prima parte, la seconda parte la troverete su Instagram, speriamo che mi rispondano, se non la trovate perché non mi hanno risposto. Perciò, eh, rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video e eh, ciao! Mi raccomando, truffe, niente truffe, non le vogliamo, via via via via via via via, sciò sciò